Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui su Brawl Stars per vedere la nuova Star Power di Energetic non ancora giunta sul gioco Ed eccola qui, versione 2.0, Energetic mantiene il primo stadio di trasformazione della super per tutta la durata dello scontro Lo andiamo a provare sia con la skin normale che con l'altra E vediamo se ne vale la pena di usarla al posto di massimo potenziale, quindi vediamo prima nel campo di prova Ecco quindi che vedremo subito che Energetic sarà più veloce del solito Perché appunto dovrebbe avere la star power ah no ok ho capito adesso dopo che si è potenziato se muore la mantiene in teoria infatti vedremo ora se funzionerà ora fra due secondi respawna e vediamo subito se ecco infatti appunto ragazzi ogni volta che respawna ha di nuovo la star power pronta a essere utilizzata quindi potrebbe essere veramente un'ottima alternativa all'altra perché appunto ogni volta che muore è già subito veloce secondo me è già, es già essere veloce per energetica è una gran cosa perché è lento ma con la velocità vi assicuro che è veramente forte perché può devastare tutti quindi, adesso, quindi poi magari farò un altro sondaggio e vi chiederò quale sarà Secondo voi la migliore star power di energetica, adesso invece lo vado a provare in football e infine in uh, sopravvivenza in solo. Ecco, ragazzi, vediamo subito se questa abilità stellare in football sarà una buona scelta al posto dell'altra. Prima di tutto dobbiamo quindi potenziarci. Tanto il dynamite è andato giù. Qui non so se dentro c'è un bot. No, non c'è nessun bot. Cerco quindi di caricarmi come prima cosa. Punto alla super, perché è la cosa fondamentale, perché questa abilità stellare appunto funzioni. Ora, abbiamo fatto gol però, ora quando respawno in teoria dovrei essere di nuovo subito potenziata, esattamente, quindi è un'ottima un ma proprio molto forte sc come scelta. Secondo me molti giocatori potranno utilizzare questa al posto probabilmente dell'altra. Perché è veramente qualcosa di molto forte. Soprattutto perché ti permette di essere veloce pressoché all'inizio. Ora vorrei anche provare a fare un trick. Ecco infatti sì, ha funzionato. Sono veramente colpito da questa abilità stellare. Potrebbe essere una buona alternativa all'altra. E quindi ora raga direi di provarlo anche in gemme. Poi magari dopo in sopravvivenza in solo in duo. E... Se muoio almeno quando respawno dovrei avere già l'altra star power, quella per cui appunto sono sempre potenziato anche dopo la mia morte. Ok, da adesso io sono sempre potenziato. Dopo invece voglio provare se io muoio senza mai essermi potenziato, quando respawno sono potenziato? Questa è una domanda che potrei... Farmi comunque perché Questo potrebbe essere un gran segreto Perché appunto Sarebbe un'ottima tattica Per poter essere potenziati Farsi uccidere subito Così che appunto poi siamo Già potenziati Appena respawniamo che okay, non mi è nemmeno servito Cavolo Ok bravo Brock Ottima ulti di Shelly e attento bombardino, no. Ok, attenzione al barrel. Ok, gli rubo tutte le gemme. E anche questa se riesco. No, ne ho sempre 9 e il bombardino ne ha 2. Oh, oh, meglio se mi sposto con la ultima. Ops, grande errore, non è vero. Non sono mai morto però, è stata una partita piuttosto semplice. E adesso, va appunto, andiamo a vedere se moriamo, che cosa succede. E ecco, quindi ricercati perché voglio, appunto, verificare che cosa succede. Se ci facciamo subito sconfiggere, se quando respawniamo siamo già a livello 2. Oppure, no, perché se lo fossimo già mi sa che la nerferanno molto presto. Quindi ora cerco di farmi uccidere e vediamo che cosa succede, appunto. Ok, sono morto. Dovrei respawnare? No, ok, non si potenzia. Però comunque abbiamo visto che è comunque molto utile in determinate modalità ed eccoci infine a sopravvivenza in solo in una mappa pagata e che nessuno ha mai visto per vedere appunto eh, però in realtà in sopravvivenza in solo non è al suo massimo potenziale però comunque secondo me potrebbe essere una buona scelta al posto dell'altra per molti giocatori che magari preferiscono appunto questa all'altra abilità stellare di Energetic Adesso ho completamente mancato sto corvo, però ditemi qui sotto comunque nei commenti qual è la vostra star Power di Energetic preferito, preferita. Se avete soprattutto se avete Energetic e se volete che questa abilità stellare venga aggiunta al più presto, perché secondo me in modalità 3v3 è veramente se la gioca con l'altra. Sono già allo scontro finale, sono solo potenziato di livello 2. E non so dove sia l'ultimo botto rimasto. Come vedete comunque il colpo non eh, si divide in più parti. E ricordate che alla fine di questo vi ritiro anche l'easter egg. Ecco qua un Carle. Direi che mi potenzio e lo uccido. Ok, è stata una partita molto semplice. Ora allora quindi ne faccio una in sopravvivenza in due. Eh, con eh, la skin Mecha però così almeno se muoio questa star power potrà donarmi appunto la velocità Peccato che Steakha non possa prendere il power up perché è un bot E mi raccomando rimanete fino alla fine perché vi svelerò l'easter egg Questo spike che ha ucciso completamente il mio amichetto Anche quel pocio comunque Non sono ancora potenziato un Sandy, l'ho ucciso. Ehm. il Carl, credo sia andato di qui. Ecco, infatti sì. Ok, posso potenziarmi per la prima volta della partita. C'è questo bot qui che fa male. Per fortuna che credo che noi possiamo respawnare. Oh my god. Raga, quel berrile è un pazzo furioso. Non so esattamente dove sia in questo momento e nemmeno perché sia soprattutto ok siamo riusciti a ucciderlo adesso lo stecca ottimo ha usato la ulti contro ah mi dimenticavo che mi posso potenziare ha usato la ulti contro la base di 8 bit ecco ragazzi la sandy e lì non riesco nemmeno a colpirla perché si muove benissimo attenzione perché è quasi andata giù vediamo se riuscirò a ucciderla non so se ce la farò. È lì. Eccola. Meglio che mi teletrasporto. Eccola ancora lì, raga. Forse riesco a ucciderla. L'ho uccisa. Ok, mi potenzo al massimo. E ora dovremo anche riuscire a uccidere il Beryl. Vendo solo due power-ups. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi. E adesso vi svelerò appunto qual è l'easter egg. Ebbene, ragazzi, l'easter egg è proprio il nome. GZ. La sigla GZ. Se io avessi... Una sigla davanti al mio nome sarebbe proprio questa la sigla che sceglierei, perché è la G all'inizio e la Z alla fine. E quindi dopo aver svelato l'easter egg da qui, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, o meglio, alla live di domani sera, dalle 21 alle 23. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti.